Ma cerami, non lo credevo così sensibile. Non è facile essere verdi, imitare ogni giorno che sorge il colore delle foglie. Ma forse sarei più felice se fossi rosso o giallo, Oppure bianco, più visibile certo di quanto non sia. Non è facile essere verdi, se si confonde il tuo colore con il resto. E la gente molte volte ti pesta sopra non sei visibile come luce laggiù nell'acqua o le stelle lassù nel cielo sì, come il verde niente c'è ma il verde dà il colore alla primavera e il verde tu lo trovi nella montagna, o nei boschi, o nei fiumi, ed è bello così. Ma se è verde veramente tutto ciò, io penso sì che tu lo capirai, sì. Puoi farlo, puoi farlo, sol verde, è così bello, è splendido, io penso certo che è bello assai per me.